Dove andare per il weekend? A Perugia c'è cioccolate. Non sapete dove andare per il weekend? A Perugia c'è cioccolate, la più grande manifestazione a tema cioccolato d'Europa. Dal 13 al 22 ottobre, dalle 9 alle 20 con prolungamento alle 23 per il sabato, la città Umbra ospiterà tantissimi stand di dolciumi, ma non solo, quest'anno è tutta un'altra musica. Alle oro cioccolati per dolci e musica, ecco dove andare per il weekend. L'evento inizia oggi. 13 ottobre, e si concluderà il 22, di cosa stiamo parlando? Di uno dei luoghi più dolci dove andare nel weekend in questo periodo, l'eurocioccolate. Perugia, città umbra celeberrima per i suoi gustosissimi cioccolatini recanti messaggi poetici in tutta Italia, ospiterà per la 24esima edizione la più grande manifestazione a tema cioccolato d'Europa. Quest'anno poi, come si legge sul sito ufficiale e sui social, accanto a dolci e le cornie di ogni tipo ci sarà anche un'altra grande protagonista, che si riferisce al senso dell'udito più che a quello del gusto, ma vedrete che le due cose in qualche modo saranno squisitamente unite. Tutta un'altra musica è lo slogan delle cioccolate di quest'anno e le sorprese sono davvero tante, uno dei prodotti presenti, per esempio, potrebbe essere definito come la sintesi dei due aspetti principali di questa edizione, ovvero musica e cioccolato. Si chiama Shoko Musiki il gadget ufficiale realizzato da costruttori di dolcezze by Euro Cioccolate, che si compone di una tavoletta di cioccolato belga da 75 grammi e di un paio di auricolari della stessa tonalità di colore del cacao. Il tutto in un vintage packaging che colpisce sempre e che si estende a tutta una serie di prodotti acquistabili durante il festival. Non è finita qui, ovviamente, in piazza 4 novembre, infatti, è stato allestito un pianoforte gigantesco, il maxi sciocco piano, appunto, lungo 4 metri forse sarà più facile mangiarlo che suonarlo. È realizzato con una struttura composta da 1500 tavolette di cioccolato fondente e bianco, griffato Nestlé. Per chi, in ogni caso... Volesse davvero esprimere il proprio talento musicale, potrà farlo grazie al Big Piano, una tastiera gigantesca che si dovrà suonare con i piedi, un po' come accadeva nel celeberrimo film Big, interpretato da un talentuosissimo e giovanissimo Tom Hanks. Ve lo ricordate? Eurociocolate, il paradiso dei golosi. Chi adora il cioccolato e i dolci a base di questo Nettare degli dei non potrà fare altro che presentarsi puntuale all'Eurocioccolate di Perugia, e passeggiare per la città lasciandosi trasportare da un armonioso, appetitoso e paradisiaco aroma di cacao. Le bancarelle e gli stand saranno tantissimi, oltre 100 le grandi firme delle aziende dolciarie rappresentate, con oltre 6000 prodotti. Le strade e le piazze di Perugia saranno letteralmente invase da tutti gli amanti del cioccolato, che si potranno sbizzarrire tra assaggi di nuovi gusti e nuovi prodotti mai provati prima, con la possibilità di portarsi a casa una dolcissima fetta dell'oro cioccolate. Con la Shoco Card, poi, avrete la possibilità di ricevere tantissimi omaggi agli stand, tra cui una Bowl e in l'Indor, Shoppa Shoops Shoco, Praline Pernigotti, Mini Ritter, una sfoglia nera Miami, un tè al cacao dell'Eraclea, mini confezioni di caramelle Ricola, una colata di yogurt al cacao con topping a scelta da Fagetotal e tanto altro.